Cosa dire? La prolesi eh, dopo un anno e poco più viaggia egregiamente. Eh, va benissimo, sono contentissimo. Esorto tutti i maschietti a fare una visita preventiva, cosa che manca in Italia, e di farsi aiutare eh, urologicamente. Grazie Gabriele Antonini, grazie di cuore per tutto quello che hai fatto.